Forza della roccia! a dirlo ultra torak spacca cuore del regno torak ti saluta torak abbiamo bisogno di spaccarla torak spacca il cuore a quanto pare Sì! addio cuore yeah! toro furioso Zotobo! Oh! Wow, il sigillo sta sprofondando E ah, anche io Sembrano le sabbie mobili ah, Sabbiose e appiccicose Ecco perché il terreno era strano Perché non sono sprofondati prima Solo il giusto guardiano può attivare i suoi sigilli Trek sa Trek ottimo guardiano ci sono! Torak, adesso devi attaccare me! Cosmo? No, non farlo! Non essere sciocco! Trek, è sicuro? No, non lo sono affatto! Fallo, Torak agisce! Colpo frappostato! Ah! Eh? È decisamente il più scemo di tutti, oh, oh. è finita Dark! Dopotutto sembra che non valga poi così tanto la pena di diventare un guardiano Ho sbagliato Ho sbagliato tutto Ho completamente ah? Ah? Ah! Ah! Cosa? No! Sì! Wow! wow. Accidenti! Prepariamoci al combattimento, guardiani! Era proprio questo che intendevo. Eh? Al mio amico roccioso servirebbe un passaggio fino in cima, eh? è un piacere esservi d'aiuto. Visto? Una vera passeggiata. Aspetta, vuoi farmi volare? Forse non hai notato che sono un roccioso, i miei piedi devono sempre toccare il terreno. Hm? Noi abbiamo un proverbio Della roccia ti puoi fidare E tua amica ci puoi giurare Forza, Trek! Beh, non è proprio una passeggiata Hai ragione oh? Gret! È il momento di ravvivare un po' la situazione Onda oh, no, oscura! Uh. Ma cosa... Gret! Trek! Zephi, attenti! Tu vai in alto! Io andrò in basso! oh oh! Che cosa? più una cosa del genere Ti prego Va bene, reggiti forte Oh, oh. oh la nausea È più sfuggente del vento quello oh, Siamo quasi arrivati Aiuto Ehi, hey, che fai? Il sigillo Il mio guardiano è in pericolo Ma io devo arrivare lì sopra Devi solo arrampicarti un po'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 Certo! Le rocce sono mie amiche! <ride> Così è facile! C'è solamente una cosa! Io odio! Oh! Vola!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 La roccia è irremovibile, guerriero Mecca! Lo terrò a bada! Ah, ti conviene arrenderti subito! Ormai Grad ha il potere! Non mi rimane che sparire! Mangia la polvere, testa di pietra! Uh, il cristallo lo rende potentissimo! Trek, ora devi usare l'ultraconcentrazione! Non sono sicuro di riuscirci! Ricorda, amico! Libera la mente! Mm. Uh. Ora sentirai la vera forza della roccia! Uh. Vuoi battermi! Gormiti, gormiti chi mi The land is is gormiti! Gormiti!